Allora che è successo? Che nel 2018, ecco ora vediamo quel, quella parte viola, è subentrata, no, hanno sub, fatto subentrare questa norma UNITS 11710 che è entrata in vigore e che ha detto, ha detto da adesso in poi tutte le cappe chimiche sono a norma tecnica quando la velocità è maggiore di 0,3 metri al secondo, quindi ha dato per la prima volta una Uni, perché la, la EN non, non aveva dato indicazioni di velocità, cioè nella EN 14175, infatti voi non la trovate in questa tabella, perché non c'erano indicazioni sulla velocità, dava indicazioni su come fare le verifiche, dava indicazioni sul contenimento, ma non dava indicazioni su la K, le chimiche devono avere una velocità X, Y, Z, niente di tutto ciò. Allora, con la Uni DS hanno invece introdotto questa velocità e a mio avviso facendo un grandissimo errore, perché... L'hanno fatto questo, l'hanno fatto perché dentro la Uni purtroppo si siedono al tavolo, ma mi chiesto diverse volte, si siedono al tavolo pagando eh, praticamente i costruttori di cappe. I costruttori di cappe non fanno altro che fare il loro gioco, un po' che gliene frega dell'operatore che poi magari si ammala di cancro, però vanno dietro la norma perché adesso è scritto nella norma e quindi hanno fatto in, hanno introdotto e fatto introdurre all'interno della norma tecnica questa dicitura della velocità minima 0,3 metri al secondo addirittura hanno fatto introdurre delle clausole se uno solo va a leggere eh, ci sono delle, mh, dei trafiletti si legge la norma tecnica da uni di esse c'è scritto che possono essere utilizzate addirittura cappe con velocità inferiori purché velocità di supporto eh, purché diciamo il contenimento venga garantito e questo discorso perché? Perché ci sono dei costruttori che hanno creato, ma solo per puro marketing, delle cappe con flusso di supporto, quindi con motori al di sotto del piano di lavoro comunque di supporto, che creano una velocità di 0,18 18 metri al secondo e che praticamente aiutano a garantire il mantenimento del contenimento e nello stesso tempo abbassano quelli che sono i costi in termini di consumo. Peccato che la stessa norma tecnica preveda che non si possa avere una velocità sul fronte k, quindi tangente, superiore a 0,2 metri al secondo e quindi già va in contrasto questa cosa e questo proprio la norma, quindi l'Air Room Velocity Test che viene fatto è l'Air Visualization Test, l'Air Room Velocity Test misura la velocità sul fronte delle cappe chimiche per vedere che non ci siano dei flussi tangenti superiori a 0,2 metri al secondo da norma e se li trovo li vado a identificare e la cappa non è non è che la cappa non è a norma, l'ambiente non è a norma e quindi da quel punto di vista la cappa ne può inficiare quindi non posso, se, eh, devo prima agire sulla fonte di disturbo potrebbe essere uno split che deve essere deviato piuttosto che spento, piuttosto che un ricircolo d'aria perché c'è un plafone o quello che è e l'Air room velocity test e l'air room visualization test invece con lo smoke test vado a vedermi appunto questo discorso che l'area deve essere ferma davanti K.